Zombie Apocalypse Allora, buongiorno a tutte, ciao a tutti e a tutti. Nuovo video vlog. Vediamo se ce la faccio oggi a fare questo video vlog. Perché, sinceramente, non lo so neanche io. Comunque, da una parte o dall'altra, vi metterò innanzitutto il: eh, come dire un, un videoclip di come oggi la giornata anche se vabbè tra poco aprirò la finestra ma era solo per dirvi un po' un, un una specie di. non so come dire, sì, di indizio di come la giornata oggi, anche se già saprete come la giornata. Ma vabbè, dettagli, anzi no, meglio che stoppo perché sennò qua non so come fare, vabbè, a dopo. Allora, vi dico già che la giornata è abbastanza ventilata, quindi non so neanche io come farò. No, come farò lo so, da farmi il letto, ma il resto si salvi chi può, perché tutte le volte eh, è un casino, perché devo rismontare tutto, rifare tutto a capo, quindi vediamo un po'. Ok, va bene, a dopo. Allora, e rieccoci, dunque. Devo ripristinare tutto il letto, devo ripristinare e anche prendere tutta la mia roba, non dico intima, ma quasi. E poi eh, devo sistemare il mio letto. Sì, così è, è tutto incasinato, non so se l'avete notato, ma non ve l'ho fatto vedere perché un eh, vergogno, sinceramente, ma c'è per altre cose di cui vergognarsi di un letto disordinato. Come ho letto nei, vostri, nei miei commenti su YouTube, qui su YouTube, allora, come prima cosa, qua devo sistemarmi bene eh, la coperta quindi, un attimo solo. Allora, eccomi qua. Dunque, non so cosa voi possiate vedere, ma Eccovi qui che eh, ho già fatto il letto, sì, ho già fatto il letto e, perché non potevo stare un'ora o di più a fare il letto Vabbè ci sono mette adesso 5-10 minuti per fare il letto, però almeno ho sfruttato il tutto, me l'ho già tutto avanti E adesso non so se mi trucco o meno, vabbè almeno queste io me le voglio fare perché sono veramente una cosa... Non dico brutta, ma quasi, quindi adesso me le faccio, mi, mi appoggio da qualche parte e me le sistemo per benino, perché non posso vedermi così. Sinceramente sono una cosa... non, non posso vedere, devo dire la verità. Non riesco a vedermi... una volta riesci, vabbè, me ne frego, quando vado alla spesa ogni tanto le lascio pure così, ma se proprio non riesco a vedermi, allora me le ridefinisco, ecco quanto... Dopo ragazzi è quanto Ad... allora rieccomi dunque adesso se lo so mi vedete questa faccia sono tutta curiosa devo fare per forza questa faccia comunque niente ragazzi adesso mi, mi, mi, mi ho pettinato le sopracciglia con questa eh, pettinino qui da sopracciglia vedete e ora vado a ridefinire adesso non so se utilizzare questa di matita o questa qua a penna io ho fatto ovviamente per questa per questa si scarica subito ovvero si mi sa che si è già finita subito quindi mh, non saprei mi sa che comincio questa perché mi avete quasi sempre visto utilizzare questa quindi oh, ovvero, vediamo. io adesso mando avanti il video ovvero stoppo e ci vediamo dopo a fine eh, ridefinizione delle sopracciglia ok allora dunque ragazze mio, eh, mi sono truccata un po', sì, lo so, sembra che c'è una macchia, ma non è così, vedete? E niente, allora non mi ho messo illuminante perché non mi andava, e quindi mi ho messo un po' di, vediamo, la matita, che ho messo quelle sopracciglia, e serve questa qui, del Rimmel, che se non ricordo non più il numero, vediamo un po', non mi cade tutto, attendete un attimo perché se non mi cade nulla non un mio video. Bene, eccomi qui. Dunque, ed è 001 oh, Dark Brown, si, sì, questa qua, non ve la faccio vedere tanto, anzi, la vedete da così, ma non vedete il numeretto, però, è 001 Dark Brown. Poi, Brown Artist, eh, cos'è? Brown Artist, della L'Oreal, fissante per tenere un po' più fisse le sopracciglia per non farle flosciare. ok. Poi il resto vabbè, le ho pettinate con un semplice pettinino che già avete visto prima, ma non ve lo faccio vedere perché tanto lo sapete. Mascara non ne ho voluto mettere perché poi mi devo, devo ristruccare per mettermi, eh, come dire, eh, il collidio. Quindi mi scoccia, mi scoccia mettere il mascara. Però vi dico, sto mascara mi sta piacendo un sacco da quando l'ho... Eh, come si dice, vinto da il canale di Miss Lilla 001 a casa di Miss Lilla che adesso prestiamo al il canale di a casa di Fabiano, non mi ricordo <susurra> 5 punti stanno spesa e niente, mm -hmm. non niente. sono più che applauso e quel piccolo non si direbbe perché alla fine faccio sempre non ti ho detto che c'è una cosa per farlo sentire che un po' c'è ah. eh sì, se no Oh, ho capito? no? Oh no Ma non ho inteso, non ho tagliato Ciao, come si fece? Aspetta che lo stavo Dai, faccio Oggi la giornata non è bellissima Aspetta un attimo allora, ciao a tutti, eccomi qui, ben tornati e ben entrati in un altro nuovo video Eccomi qua, allora, stamattina ero a fare altre cose E quindi ehm, non c'è stato granché modo di registrare chissà quanto Però tanto ho tanto fatto, tante bei videoclip, tante belle eh, foto, eccetera Adesso vediamo come riuscirò a montare sto bel video però, allora, nel frattempo mi sono anche truccata stamani di fronte a voi, ma non ho registrato tutto, quindi non so cosa ne posso uscire fuori da questo video. Speriamo bene. Già. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. <ride> e nulla. Allora, spero che questo... Non ho messo illuminante stamattina per andare a spesa. Faccio questa piccola premessa. Però, ho messo un po' di terra, cioè di bronzer da queste parti qui. Non si vedrà mai la mazza, ma vi giuro che l'ho messa. E poi ho messo un po' di rossettino eh, illuminante, come vi ho detto stamattina, eh, che non mettevo ovviamente. Ma non ho messo, ho messo un po' di aspettate, ecco qua, di burro e cacao solo per andare alla spesa. Perché non mi sentivo di mettere rossetto e quant'altro. Ho messo un po' di questo che bio, è? si è cancellato: Bio Provenzali, I Provenzali Bio, sì, all'argan. E dopodiché ho messo un po' di eh, mascara. Stavo dicendo anche no, no non ho messo mascara. Cancellate tutto, non ho messo mascara, ma ho messo un po' di fissante per le sopracciglia. L'ho rifinito con la matita. Allora, è inutile che ve la sto qua a far vedere perché non so se ve la fate vedere. ma Ve la faccio rivedere. Allora, dove l'ho messa? No, non è questa. Aspettate un attimo solo perché io non mi vado di stare troppo lì a, scocciar a scocciarvi. So che non vi scoccio, ma preferisco farvelo rivedere. Ho messo questa della Rimel. Uh, Cos'è questa? Non mi ricordo più. <ride> Mamma mia. 001 dark brown. Poi. E, vabbè questo qua l'ho utilizzato per eh, fare le sopracciglia, cioè per ripettinarle poi dove ho messo quello per ridefinire insomma non lo trovo più bah. Ah, eccolo quello per fissare il brown artist della non so l'oreal l'oreal si vede qualcosa non lo so Mm, poi cos'altro ho messo un po' di cipria bronzer, blush della cos'è questo? rimel, si, sì, buongiorno non riuscivo a dirlo Rimmel. della um, cards allora rimel mm? wild cards questo qua poi eh, rimel, altra rimel si, sì, tutta base di rimel più o meno tutto a base di ragazze Più o meno Rimmel eh, 006 Worm Beige Poi i, vabbè, Poi farò un'altra clip di queste. Poi Rimmel eh, Shimmer Sun Questa e Questa qui ha un colorito Pazzesco Riescerò ad aprirlo senza fare danni sì. Questa è la terra Vedete Ha un colorito spettacolare Che ve lo dico a fare poi, penultima prodotto, questo coso della Debbie no, non ci serve perché mi sa che ho messo un'altra della Pupa, ma non mi ricordo quindi, vabbè, pazienza dettagli <ride> come illuminante, allora Revolution Highlighter Roled, questo qua non si vedrà mai la mazza ma fidatevi che è lui senz'altro mi riuscirà di aprirlo. aspettate un secondo yeah. ecco qua questo allora, come illuminante ho messo questo che mi piace... Aia, mi stavo morsicando la lingua Che bella cosa uh -huh, già. Eh, Illuminante Molto bello E spettacolare, mi piace da morire Poi Come, come, come um, Come dire Sì, come, come, come dire Allora eh, Il colorito mi sta facendo impazzire Perché è troppo bello Qua è sflesciato, ma vabbè e mi piace da matti mi fa un colorito pazzesco non so come dirvelo Cioè un, non illumino, un colorito un um, sì, ma so cosa sto dicendo almeno no vabbè mi illumina bene il zigomi da questa parte qui non so se si vede e anche il nasino che è sempre opaco ma almeno mi fa lucido come una lampadina perché è così che mi voglio ragazzi lucido come una lampadina poi altro c'è cioè... Mascara, non ho messo come rossetto, mi state vedendo adesso, è Sublime Matte 06, no, 604, um, 604, non lo trovo, se ho la scatolina ve la faccio vedere, 604 cosa? Dark brown, no, dark pink, questo lo dico, dark pink, dark pink, è questo rossetto qua, Sublime Matte. Questo qua, oh, non so, è Sublime Matte che cavolo è? Sì, Matte Sublime, Lo stavo leggendo per capire bene di cosa si trattava. Questo è il rossettino, mi piace da morire, non so mm, come dirvelo, mi piace tantissimo. Molto bello, cremoso e non fa fastidio perché finora quando l'ho usato mi, mi strapiace. E niente ragazzi, cosa dire di bello? Io, appena posso, mi lavo i miei pennellozzi perché ne hanno necessità. Sono già due giorni che io li utilizzo. Sì, è vero, vanno lavati sempre a qualsiasi mh, metodo, applicazione come lo si voglia chiamare. Bisogna sempre dopo eh, il trucco del lavarli. Non avevo voglia, lo faccio tra poco. Appena finisco questo video. Non ho messo neanche eh, il. come si chiama? Il mio. non mi veramente il mio ombretto. Non ho messo neanche l'ombretto perché non avevo voglia. Sinceramente, dovevo andare così scialla alla spesa. Si sa che quando si va alla spesa non si ha tanto voglia di truccarsi, ma almeno di tenersi un po' più con lo sguardo un po' più mm, ehm, sveglio sia ovvero ho fatto un po' le sopracciglia come vi ho detto però non mi andava di mettere nulla di tutto ciò sugli occhi però mi piace lo stesso ora che metto gli occhiali perché non vedo una beata mazza e, quei prodotti che vedete là e quello che avete visto poco fa nel video spuota la spesa appunto simpli eh, barra eh, sapone e profumi dopo di quello vedrete anche il video che sto facendo adesso non so quando lo vedrete ma lo vedrete tranquille dopo di questo ve vedrete anche qualche altro video tag non so se riuscirò a farlo ma ci provo Nel frattempo. mi metto a posto queste cose qui perché non le posso vedere in disordine e... Grazie dei complimenti che avete fatto, a mia nonna. Vi ringrazio di cuore. Anzi, vi saluta anche lei perché le piace quando la, quando la salutate. E niente, tutto a posto. Per il resto, cosa mi stavo dicendo? A proposito di make up. Ah, sì, che questo mascara mi piace tanto. Lo stavo mi stavo dimenticando di che questo mascara anche quando non l'ho Vabbè, mi pento di non averlo messo perché fa delle ciglia sì. Che anche se io ho le ciglia belle folte, me le fa ancora più folte di quelle che sono. In realtà, troppo bello, adoro. Questo è il 001 Black, ovvero 001 Nero. Molto bello, si sì, piace da matti. Rolled Scandalize Rolled Rimel, Vedete? Sì, si sì, viene. Come scopolino... Um... È sempre lo stesso, l'avete visto l'avrete visto sinceramente anche anzi, sicuramente. Non, sinceramente, che sto di sic sicuramente nel video del giveaway di Miss Lilla 001. A casa di Miss Lilla, questo è lo scopo. Io, non è tanto cicciottoso, è più che altro um, come dire uh, Clessidra? No, ma neanche, non so come chiamarlo. Comunque, avete capito. Che scopolino è questo Penso sia clessitra Ma non ne ho idea Però... Basta ragazzi Io adesso eh, vi faccio vedere anche i profumi che ho utilizzato Attendete un attimo Mi sembra che come profumo ho utilizzato il bonbon malizia eh, E toilette eh, Si chiama appunto Come dico ogni tanto nei video Quando utilizzo un profumo Non mi piace ma no, Non è che sia così bello ma eh, vabbè, ormai lo non, è, non ormai ho cancellato tutto direttamente. No, ehm, sì, si chiama comunque per non farla troppo lunga. Il primo bacio. e eh, questo qui è un profumo che mi piace, ma non è così bello come pensavo, cioè, non è allora sa di fragola, ma eh, è, non è una fragola come quella che ho provato mille volte in altri profumi leggera. Che quasi che non si sente ok quello voglio dire e invece questa se, si sente ed è un po stucchevole quindi vabbè bon bon malizia, mi piace ma non mi fai tanto impazzire vabbè no comment <ride> buono siccome sì, buono eh, anzi me ne spruzzo un po così se mi vede la mia amica lo so che me l'ho spruzzato ma sinceramente è ovvio che si vede lo so Come oh, lo sto sforzando Oh my god! Aspettate un attimo, ci riprovo. Buono! Basta però! Altrimenti, ho finire troppo di profumo e mi, mi dà noia, ovvero mi dà allo stomaco e a me non mi va. Però è molto buono, sì. Non ve la prendete male ragazzi, ma a me i profumi dolcissimi, i stradolci mi piacciono. Ma quando sono troppo dolci alla fine, nine, non ci siamo proprio. Ah, <ride> oh, che bello, sì, una sprezzata di allegria, ci voleva questo profumo. Allegria, più che altro di, di, di, di, di vivacità, più che altro, sì. Contate un po' quanti di, di, più che altro ho detto. Perché sono per l'Orroica oggi? Vabbè. Allora, questo ce ne è. Quanto me l'hai prodotto per un paio di 24 mesi? Vedete? Sì. Allora, proprio questa cosa che mi sta dando un po' noia. Ok. Eh sì, avete capito? C'è la, la, la cosa, la, la tele in sottofondo. Ho dovuto abbassare un po' perché se no YouTube mi caccia via il video e io questo non voglio. Ecco perché. Comunque, questo. Buon, buon, malizia è buono, ma devo ancora abituarmi. C'è i propri. Sì, avete capito bene? È un po' troppo dolciastro, ma mh, sto cercando di accettarlo anche se. Vedrete, cacchio. Ma come faccio a trovare un profumo che ti piace ma non ti fa impazzire? Prima o poi mi abituerò. Spero che mi abituerò. Altrimenti, pace. Non, non ci succede niente. Non ci succede niente, appunto. Vedete, Mamma un malizia. <ride> Nulla. Poi altri profumi. Aspettate, che ripesco un attimo. Altri profumi. Se ne so. Allora, non se ne so. Volevo dire se. Ho altri profumi, ma qua ne ho una marea. Ho anche quelli di Avon, Faraway perché ho oh, profumi di Avon, Faraway sì, che mh, credo siano Faraway, Poi non lo so perché è da un bel po' che non li tocco più, ma penso che siano proprio Faraway. Allora, andiamo sui tesori d'Oriente, acqua profumata aromatica, body mist, ipisco e carcade o carcade, non lo so come si dice, come si pronuncia, penso carcade. Ma mm, I don't know, non lo so. Vediamo un po'. Questo è Tesori d'Oriente e il mio profumi, profumino preferito. Molto buono. Peccato che mi sta finendo, non so in quanto perché le altre ci sto mettendo più secoli a finire. Forse perché il te verde non mi fa impazzire anche lì. È un po' che volino, infatti, quando vado in macchina per andare altri posti fuori da qua altri paesi fuori da qua nine, 9 se vado in altre località, ne metto un goccino perché? perché mi dà eh, la testa, quindi eh, non se ne parla la testa in modo buono, nel senso buono che mi dà mal di testa quindi, per, sì, vabbè, per non dircela troppo lunga, mi dà mal di testa e non lo sopporto, quindi mi devo mettere un profumo che non mi sa di cos'è? un moscerino? sì, un moscerino, comunque mi sta fatti. Se metto questo, un attimo, vi dicevo: se metto questo, acqua profumata, aromatica tè verde e verbena. Si, sì, verbena, sì, verbena e tè verde, mh, ne metto un goccino perché questo, eh, per carità, mi sento quasi soffocare. Non lo so perché ho preso questo, io pensavo che mi piacesse. Da dove l'ho reperito questo? Ho sentito la review di un'altra ragazza che sta qua su YouTube. Io pensavo fosse... Wow! Top! Il profumo della mia vita! Invece Nine! Sbagliato! Perché devo stare attenta agli acquisti che faccio. Perché poi me li trovo nella cacca. Perché non mi piacciono! certi cioè, profumi, devo stare attenta a cosa compro. Vabbè, no, no comment. Allora, non è che non mi piace. Però... Ci sento più De... avete per esempio quei, quelle chingame che sanno di detersivo, voi direte ah? Di detersivo? Sì, ragazzi, avete capito bene, quelle che chewing gum oppure sputato. Va bene, <ride> allora, quel chewing gum che sanno di detersivo che avevano negli anni passati quando vi erano gli americani. Si, sì? quelle chewing gum. Ah, per carità Questo sa di quelle profumazioni lì Di quelle caramelle americane um, Adesso non voglio Disfettire che mi sta ascoltando Che dice sto profumo qua Sto profumo là Però è vero, sto profumo mi, mi appesantisce un po' Non saprei manco io come definirlo E sinceramente Boh No, ragazzi Non fa per me Io dico ma che cacchio me l'ha fatto fare via questo profumo Mamma mia <ride> Statusa qua cosa combina Quando compri il profumo di statusa qui <ride> Già. Allora vi ripeto Questo profumo si chiama Te verde per ah, sì che Lo so che l'avete capito Ma è per dirvi che Vabbè Un momento di silenzio Eh Avete capito? Mm, beh, <ride> già. Poi, cos'altro volevo farvi vedere? Sì, quest'altro è eh, i tesori d'Oriente e il disco e carcare Ah, che allegria! Che profumazione fantastica! Questo sì che mi piace, ma questo crocetta su perché non lo coprirò mai più. Perché, perché no? Ah, ci siamo capiti. Poi. Altri profumi che ho provato Di Yves Rocher Che metto la notte quando mi voglio distendere Nervi e, e psiche Mi vado a mettere quello Alla lavanda è scorza d'arancia Non lo so Attendete Sì, allora Questo è ovviamente La confezione, sentite un po' È in vetro è Flau d'orance Lavanda, scusate il mio francese ma sono un po' arruginita ultimamente yeah, Che bello No comment <ride> Allora Florent orange. Sì ok finalmente ci siamo Perché mi sto un po' impapinando con la proncia eh, Allora Questa è fatta appunto per rilassare Perché se non, se non, fai, se non metti la lavanda Che cacchio di profumo è, è rilassante 100 ml di prodotto Però un po' di che cosa? Se lo riesco a vedere Perché qua non vedo una mazza No, no, no, no non lo vedo il Pao Strano È proprio strano No, vabbè, vabbè là, Non lo vedo il Pao Pazienza Comunque queste eh, cose riuscirà a parlare Mi sto un po' appena in continuazione ok d'accordo scorza d'orancia e lavanda sì. molto buono anche questo lo utilizzo sia sulle lenzuola che sul pigiama sulla coperta no perché tanto che fai anche se devi coprire non lo utilizzo perché se metto doppi spruzzi mi, va, mi fa fastidio se invece la metto solo un pochettino uno spruzzino sul pigiama eh, ovviamente qua sul, sul dorso, non troppo qua, vedete? No, non si vede qua sopra e un po' anche che ne so sul cuscino, sulla lenzuola, ma eh, sulla coperta 9 perché poi diventa pesante il profumo. Però almeno un po' di questo me lo do così almeno riesco a riposare e a distendermi bene. Ecco perché mi piace questo profumo perché mi rilassa. Questo è un profumo dolce e rilassante per la notte. Poi, mentre per il giorno a volte, vi dico che anche se è stucchevole, ahimè, mi tocca. Ho questo che è il mio preferito e sta terminando, ahimè: ce n'è un goccino. Quanti anni ho detto? Contateli. <ride> questo qua. Poi, e ce n'è? Sì, ragazzi, tutte e due, 200 ml di prodotto. E questo qui che me lo devo spruzzare ma me ne spruzzo poco perché se no ohiui e anche questo qui me ne spruzzo poco perché no questo di più questo perché è finito tanto è in fretta e furia perché mh, questo yeah, vai, il mio è era troppo buono ragazzi mentre questo e anche lì la solita beffa, perché anche lì la solita cciofega, come si suol dire. Perché questa è stata una ciofega di profumo. Potevo eh, eh, risparmiarmi di prendere qualcuno che sapeva ciofega, vabbè. No comment. Va bene ragazzi, allora il video tra qua termina qui. Vi faccio altri videoclip e ve lo inserisco nel montaggio, come si suol dire. Eh, sperando che vi siano piaciuti eh. il video vlog barra che dice anche quell'altro che ho caricato finora va bene? Allora tenete un attimo solo ed eccomi qui allora intanto io qua ho i miei bellissimi trucchini trucchi. e nel frattempo io vi saluto perché no, mettete un like attivate la campanella e commentate e se vi va ovviamente attivando la campanella di iscrizione noi tutti noi compresa io che pubblico il video i video vi rimanete aggiornate sul mio attuale canale youtube perché si sì, dico attuale perché l'altro non so quando caricherò altri video visto che ormai sto usando questo come canale non dico provvisorio ma fisso visto che l'altro vabbè sta andando a quel paese come suol dire voi direte perché non lo utilizzi? allora io vorrei fare una rivoluzione a quel canale che ho da prima non cambiarlo in, in skin care normale ma in skin care versione ASMR scusate il sottofondo non ne posso fare a meno ma va bene così <ride> e nulla bene io vi lascio e noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi, a presto, bacio!